Buonasera, sono Laura Antichi. Oggi vediamo come creare una semplice texture per scatole in OpenSim. Questa texture andrà a indicare il contenuto della scatola che eh, andiamo a mettere in vendita. La costruiremo insieme ora eh, con... Eh, un semplice eh, powerpoint apriamo il nostro powerpoint inseriamo una nuova diapositiva vuota e con inserisci inseriamo inseriamo un testo Inserisci testo, quindi casella di testo, e scriverò, in questo caso, occhiali. Quindi ingrandisco il carattere, anche fino a 72, possiamo anche mettere di più, un 80. Centro il testo, poi eh, scelgo un colore del carattere, in questo caso rosso, Scelgo grassetto, posso anche mettere una immagine che identifichi gli occhiali, lo faccio andando in inserisci icone, icone eh, mi restituisce sì, degli occhiali, potrei eh, comunque eh, ricercare eh, con, eh, con la casella di ricerca, ma mi sta bene questo che mi propone occhiali, inserisci magari li, li ingrandisco questi occhiali li posso colorare col riempimento della grafica facciamo tono su tono poi metto uno sfondo alla diapositiva, formato sfondo. Posso mettere un colore, vabbè, metto un colore abbastanza chiaro, giallino, giallo. Anche è troppo, vabbè, lo metto un po' più chiaro, mi piace di più, occhiali, Ora con il la tastiera stamp vado a selezionare quindi il testo che ho creato con l'icona faccio uno screenshot che vado a salvare sul mio computer scriverò occhiali ad esempio posso scrivere dare un nome a questo screenshot occhiali, scatola per poi ritrovarmelo, salvo me lo salva in png, come vedete vado ora in uh, open sim e uh, in open sim nella sandbox farò tutte le operazioni indispensabili per creare la scatola ma la prima cosa che devo fare è caricare la mia, eh, la mia texture cioè la mia immagine quindi vado in costruisci in carica immagine tra le immagini cerco, occhiali scatola che ho appena creato, apro ed ecco qui la texture che ho creato, quindi carica. Ho caricato la texture e la vedete eh, comparire nell'inventario, occhiali, scatola. ora creo la mia scatola che mi servirà per mettere in vendita anche a costo zero gli occhiali quindi faccio crea creo innanzitutto la scatola con il cubo ingrandisco un attimo tanto per questo tutorial la scatola poi Metto un, eh, in generale, metto un nome all'object e scrivo occhiali, sotto posso dare una descrizione, quindi occhiali in vendita, in vendita, posso scrivere. Eh, gratis perché non ho intenzione di farli pagare poi metto in vendita qui sotto a costo zero faccio applica successivamente vado in texture Non seleziono un'unica faccia, ma metterò la texture su tutte le facce. Pertanto lascio così come si presenta. Clicco su texture, mi si apre a lato della texture l'inventario, trovo occhiali scatola che avevo caricato e do l'ok. Okay. E vedete che ho quindi creato la mia eh, scatola. Vado ora in contenuto, apro l'inventario, cerco mm, nell'inventario occhiali e vedete che ho degli occhiali, metto, trascino dentro il contenuto, gli occhiali da sole, sport, questo va bene, faccio 3 tre, trendi da sole. Va bene. ok. E ehm, chiudo l'inventario. Come vedete, ho eh, messo un contenuto agli oggetti in inventario. Controllo bene di aver fatto tutto esattamente. In generale, ad esempio, l'ho messo in vendita e eh, diciamo che chiunque do anche, posso dare de, eh, dei permessi. Eh, il, mi interessa che le persone possano copiare, quindi va bene, copia. Ok, il mio eh, quindi oggetto, la mia scatola, come vedete, creato la mia scatola questa scatola e, eh, che è pronta per essere eh, quindi acquistata per essere eh, presa infatti cliccando sulla scatola vedete che mi si apre il contenuto occhiali da sole, occhiali trendy box, occhiali da sole sport quindi mi indica già il contenuto della scatola e mi dice che eh, eh, si tratta di occhiali in vendita gratis naturalmente le persone possono eh, prendere eh, questo oggetto e copiarlo questo è tutto, buona serata